Mamma, mamma. Non è ricordo più che le ginocchia, ma è giustamente Che mazza, con il cane la maglia, ti lascia Non esiste una colazione così. Non col oh. le tue canzoni preferite. Ogni venerdì. e non solo